Ciao a tutti e bentornati. In questa breve presentazione per mostrare anche a voi che non siete abbonati al canale o che non ha la possibilità di vedere le anteprime nel gruppo Facebook, quello che è il nuovo tutorial che uscirà nella sezione abbonati al canale. Ho scelto di lavorare un pullover indicato per la stagione settembre-ottobre, ma perché no, anche primaverile, perché è un pullover che si sfrutta essendo un cotone anche per la stagione primaverile. Ho utilizzato il filato Spring, esclusivo della merceria un filo di passione.it, è un filato bellissimo perché è un cotone, che se non un cotone grezzo, una torsione eh, abbastanza evidente, per realizzare questo maglioncino per una coprenza per la fine dell'estate è indicatissimo, ho utilizzato pochissimi grammi di filato perché la resa è eccellente, se vi fa piacere volete realizzare Insieme a me, passo passo, questo maglioncino lavorato ai ferri circolari vi aspetto nella sezione abbonati. Come ci si abbona al canale, vi lascio nelle info di questo tutorial un link diretto a come attivare l'abbonamento: sono 99 centesimi al mese per oltre 108 tutorial disponibili nella sezione, con questo abbonamento benzina avete a disposizione tutti questi video tutorial per i progetti che vi piacciono di più. Volete dare un'occhiata prima a tutti i tutorial che trovate nella sezione abbonati? Vi lascio un link di riferimento a una playlist dove sono compresi solo e esclusivamente i tutorial riservati. Vi mando un bacio grande e vi aspetto sul canale per il prossimo tutorial che sarà dedicato invece alla sezione pubblica del canale. Ciao a tutti a presto!